Che se siete cotti va benissimo, però io vorrei provare un'ultimissima piccola esperienza che, sapete perché voglio fare? Perché azzardiamo. Ah, meno male, ok. <ride> sì, sì, ma lo so che siete coraggiosi perché siete rimasti fin qua. Quindi, <ride> però volevo fare mh, una piccola esperienza. Chi è qui? Ma il tuo libro quando esce? Oh, guarda! Stai buona con questi libri benedetti e santi perché io la mia volontà ce l'avrei. Scrivo le cose, cioè te... poi quello non va bene perché ho scritto troppe cose e non possono essere messe così in piazza del mercato. Quell'altro non va bene perché poi se uno lo fa si fa del male. E allora, insomma, ancora non ho pubblicato una mazza. Ora forse ci sto riuscendo perché ho adottato un altro metodo, però ancora non dico nulla. Perché tanto poi se lo dico, non lo pubblico più. Allora, ora, voi seguite i video YouTube come questo, e anche altri. Poi ora ho un'idea in mente, e forse faccio uscire uno, barra, due libri. <ride> forse ci riuscirò! <ride> ok? <ride> Questa è la grande leggenda dei libri. Dei libri eh? <ride> Ma poi, dai, sono ancora giovani, i libri sono per morti, no? i libri poi saranno per chi viene oh, dopo, mica per voi, voi avete sentito il che dico mica, mh, e svegliarvi voi che ve fregate dei libri a voi nulla, I, i libri sono per i vostri posteri allora um, spero che vediate ora, metto un attimo allora, io faccio cioè, facciamo un ultimo esperimento velocissimo che però vi aiuterà molto poi anche nella pratica. Eh, vabbè, percezioni la dice, dice tutto, guarda. No, eh, vi aiuterà molto nella pratica perché non, io non mi sentivo di lasciarvi stasera così come di oh, vai, incontra le fesce e tanti auguri. <ride> mi piaceva ora darvi una piccola indicazione in più, eh, in mezzo poi alle altre esperienze che abbiamo già avuto, in modo che comunque ehm, avete anche questa guida che potete assolutamente usare senza problemi. Per questa ehm, pratica noi andremo a utilizzare per la prima volta, dov'è? La che percezione non dice nulla. Marte, Saturno, Venere e ovviamente Giove, mettiamoci perché senza Giove un se, se campa. <ride> ok? Allora, ci sono delle parole che sono il nome di, questi, di queste forze anche, non soltanto pianete, pianeti, scusate, in uh, ebraico che sono Madim. Però queste qui poi le pronuncerete, perché con queste gli spiriti vi capiscono. Se dite Marte, ciao, mm, insomma, se invece, poi magari eh, vedremo, mm, insomma, io poi vi do anche il saluto da fare agli spiriti, però poi lo potete dire anche in italiano, però vi dico subito, sperimentate, sperimentate, sperimentate. Però scoprirete, perché io l'ho già scoperto da me, che se invece di Marte, vien qua, e cominciate a fare Madim, cambia tutto, <ride> quindi non è che... però... ok, Sha Shabbatai, ve li metto così, eh, senza scriverli in ebraico, perché tanto poi se qualcuno non lo sa non, non ha senso, per niente. Noga. Eh, perché, sapete, a volte nella lingua sono state depositate le giuste potenze di suono, capite? Eh, le, giuste, le giuste lettere. Eh, e quindi, vedete che Marte è sempre M, Madim, no? Eh, Saturno è sempre S, però SH, vedete? Le iniziali sono sempre quelle. Eh, no, poi Venere, l'altro no, però insomma, andiamo nell'etimologia, che sennò no si perde. Chi è qui? Sede. Allora, questi sono i giusti nomi, sinceramente, da usare e ve lo scrivo subito così poi si passa all'azione e basta. Questo i, che ve lo metto qua per esempio. Allora, dite voi, ve lo potevi scrivere anche prima. Eh, avete ragione, <ride> avete ragione, non c'è niente da dire, <ride> Shalom Ruach, M, e poi, ovviamente Ma, Vabbè, eh, ma. e poi mettete il nome, Ok? Se è davvero troppo per la vostra suscettibilità emotiva, allora potete scrivere saluti e pace. <ride> eh, oh, da <ride> no, qualcuno di sicuro sta ridendo. <ride> oh, spiriti, e poi ci mettete di chi? Quindi per esempio o spiriti di Giove, mm? o spiriti di, di, di Venere, ok? Qui è uguale, shalom, ruach, ma madim. è uguale, no? Giusto? Avete capito fin qui? Vediamo un po' se ci siete, se mi sono spiegato, poi posso anche saltare un pezzo. Chi è qui? Uh, Saturno è il mio pianeta... Don Capricorno? Eh, sì, qui dopo una certa ora c'è cioè anche Don Capricorno. Eh, sì, chiaro, ok, chiarissimo. <ride> Va bene. No, no, ma mi piacciono a me eh, queste cose <ride> delle due di notte. Ma vi prometto che non arriviamo alle tre. Cioè, no, nel senso che si muore, ma che si dovrebbe, <ride> dovrebbe finire prima. Va bene? Allora, avete qua il discorso. Ora... Passiamo un secondo alla pratica. Trovate chi è qui. Arriviamo pure alle tre. No, no, vabbè, no, perché siccome è stato un po' pesante eh, stasera, perché poi avete visto, siamo proprio sprofondati anche dentro a qualcosa che quindi ti tange, no? Dai, finché parli fuori di qui, di là, ma boh, ci sarà un corpo lunare, speriamo di vederlo prima o poi, no? Quando invece capisci che è pasta della tua pasta e che ti ha determinato la vita finora, dici, ah, mm, bene, hai capito? È <ride> un, un po' così, diciamo. Allora, guardiamo se riesco a darvi ora le giuste istruzioni. Sedetevi tranquilli. Qui dovete, eh, dovete focalizzare, diciamo così, l'attenzione nel vostro petto. Perché queste, queste cose qua, siccome ora poi appunto andiamo un pochino in fondo, si fanno sempre sotto la tutela e protezione del Ruach. Sempre. Ecco perché poi, che Ruach, tra l'altro, non so se lo sapevate, vuol dire anche spirito, eh? Quindi, ehm, questo è Ruach, Ruachim. Quindi Ruachim sono gli spiriti, ok? Quindi è come se sì, l'uomo è anche uno spirito, certo. Il ruach dell'uomo è proprio quello, no? Ecco perché quando dici l'essere sensienti, eh, vabbè. Allora, quindi, shalom è, vuol dire pace, ma in realtà è un nome divino, shalom, capito? Ruach è vero che vuol dire spiriti, e quindi è vero che stai dicendo, oh, pace, spiriti di Giove. Però, guarda caso, se tu lo vai a dire in ebraico, tu continui a dire la parola ruach ogni volta. E quindi sei di nuovo sotto la tutela del tuo Ruach. Ricordatevi questo piccolo segreto, se farete le vostre esperienze eh, col Nefesh, se voi ritornate e mettete tutto all'inizio proprio, no? Sotto la tutela del Ruach, potete anche dirlo, no? Uh, ruach, aiutami in questo viaggio, portami la luce, della lanterna no? dell'eremita che entra dentro la caverna, portami la luce che illuminò uomini di conoscenza anche nei tempi passati potete rivolgervi tranquillamente e poi, come abbiamo fatto prima, vi ricordate, due mani sul petto, vi centrate esattamente in quella zona lì e automaticamente eh, il ruach si sveglia. È il modo proprio per non rimanere invischiati, no? O con la giornata rovinata, eccetera, eccetera, in giusto modo. Quindi, se casualmente vi venisse voglia di dirlo in ebraico, come vedete qua, voi dite un, un nome divino... Che è pace, in cui c'è Shin, il fuoco, l'amed, la sua estensione che aumenti, che vada, ma nelle mani della madre, Mim. Sh, Shin, l'amed, Mim. Questo è Shalom. Quindi quel che ciò non è che si deve estinguere, anzi, che si estenda, però sempre con la cura, la eh, garbatezza, la, il nutrimento della madre mim e eh, oh, eh, si leggono così il, le, i nomi divini le parole ebraiche antiche si leggono così si va oltre l'ebraico noi si guardano solo le potenze che ci sono in un nome shim lamed mim poi forse c'è un vav nel mezzo che, che unisce ma noi si guardano sempre solo queste le potenze di un nome ecco perché poi si va a usare perché si riconosce che quel nome lì non c'è niente di religioso, non è che è ebraico, religione, no, però ha le potenze che comandano alla natura e anche a te stesso. Quindi Shalom è, è diventa un nome divino su cui anche potresti lavorare solo con quello per un po' di tempo, perché no? Così come stiamo facendo assieme con le lettere, vi ricordate la rubrica delle lettere, no? Vi ho spiegato che ci resta un lavoro, anche con i nomi divini eh, stessa cosa, ovviamente il livello advanced, ma è stessa cosa. Mm? Ruach, guarda caso, sempre, no? Questo. Bene, spiegato questo. Sedetevi tranquillamente, sereni, però focalizzate l'attenzione nel centro del petto. In alto, diciamo, no? Non nel plesso solare, nel centro proprio del petto, eh, un po' in alto. Potete avere gli occhi aperti, occhi chiusi, è uguale. Se non riuscite bene a centrarvi lì, ci mettete le due mani e ci siete già. Mm? Ora, fatela occhi chiusi per la prima volta. Portate il vostro, la vostra coscienza, diciamo, la vostra realizzazione, qualsiasi cosa voglia dire, alla sfera di Marte. Marte che è Gevurra, potenza. Fermi tranquilli in questo piccolo dato. Fate svegliare per vostra volontà l'emozione della rabbia. Fatela svegliare completamente da Marte. Come sembra la rabbia che state svegliando? Non la spiegate eh, mentalmente o ragionandoci, solo infiammatela sempre di più. E iniziate a capire che questa è una forza di Dio. Gevurah, una delle sefirot dell'albero della vita. Marte. Madim. E allora aumentate la rabbia completamente. La rabbia che è di un animale selvaggio, la rabbia che è di un tuono, di un fulmine che colpisce una roccia, la rabbia di una donna che ti urla contro, la rabbia di qualsiasi manifestazione. Una forza divina. Dentro la vostra mente potete anche dire proprio la parola, se volete, rabbia, se vi può servire. Ma fate salire l'emozione, fate che si manifesti così tanto fin quanto la potete sostenere. ira, potete anche aggiungere ira. Quando avete raggiunto il picco di questa cosa, semplicemente percepite l'intelligenza, lo spirito che sta dietro questa forza divina. E a questo punto dite le parole che vedete nello schermo. Potete dirle diverse volte, se volete. È sufficiente. Tornate tranquillamente con le mani sul petto. Avete conosciuto una forza. Adesso, sempre centrati in questa zona, diciamo così, portate la vostra coscienza Su Saturno, Saturno, Viola, Scuro, Nero, Bina, una città distrutta, una famiglia devastata, un amico perso, la tristezza. Eliminate ogni associazione e pensate, in, invocate solo la tristezza. Se sentite che è troppo lavorare con la tristezza subito dopo che abbiamo fatto Marte, allora potete lavorare sulla serietà. Che è un pochino più leggera come frequenza, ma altrimenti invocate completamente la tristezza. Se volete, anche la disperazione, senza associarla a un evento, a una cosa, no, pura, davanti a voi. Questa. Forza di Dio. Shabbatai. Cercate di... Se, se vi torna bene potete anche pronunciare dentro di voi tristezza e vedete questa forza divina all'opera davanti a voi. Cercate sempre di rispettare i vostri limiti, eh? Non, è, non andate a esagerare. però. significato. Guardate l'epicentro, no? di questa emozione e. Raggiungendo appunto l'esperienza di questa forza divina, guardate nello spirito che ne è a tutela e salutatelo con le parole che vedete nello schermo. è abbastanza importante che non vi fate coinvolgere da vostri eventi o da cose emotive particolari no perché questo vi distoglierebbe l'attenzione dal potere della forza divina che invece eh, state chiamando quindi ritornando con le mani tranquillamente sul, sul petto diciamo così semplicemente portate l'attenzione a, um, a venere Nezzak. sensualità sensualità vista proprio come sessualità anche ok? quindi rimanendo lì voi potete dire sessualità, sessuale e risvegliate questo tipo di forza, anche se lo so che non è facile, bisogna un po' praticare ovviamente. Però provateci, senza immagini particolari, eh? solo sessualità intensa, fino a quando potete sopportare, Sentirete anche sulla pelle questa forza. Quindi riconoscete questa forza divina, percepitene lo spirito che è a tutela e con la voce salutatelo così come vedete nello schermo. Per ultimo, ritornate centrati, per quanto una esperienza emotiva possa essere particolarmente piacevole o particolarmente spiacevole, ritornate immediatamente centrati e spostate la vostra attenzione, la vostra coscienza, su Giove, sulla grande qualità emotiva della gioia, giove, gioia, della felicità. Focalizzatevi proprio anche sulla parola, se volete, gioia. Potete ripeterla dentro di voi, se volete. Così come potete esaltare, se volete, ancora di più questo, questa forza divina con beatitudine. Quando sentite di aver raggiunto un picco proprio massimo di, di questo, riconoscete lo spirito che sta dietro a questa potenza di Dio, potenza divina, forza divina. Reset. Riconoscete lo spirito e salutatelo come avete sullo schermo. Ora, se volete, potete leggere per diverse volte una benedizione finale che fate a quello che avete appena fatto, tranquillamente, al vostro nefesh, eh, invocando il principio divino, diciamo, alla fine di questa cosa. E ovviamente. È una benedizione cabalistica, no? Baruch Hashem Che Vod Malkuto Leolamba Ed, però si può dire tranquillamente in italiano: Scrivetemi un attimo: due righe di numero per capire ci siete, se va tutto bene, se siete riusciti, anche se so che è tardi però, se siete riusciti, se va tutto bene. Vedete, servono un po' di abilità per riuscire a fare queste cose, però ce le avete, dai. Ecco perché non sono massificabili, capito? Quando dico la magia non è massificabile, è eh, appunto. Eh, eh, piano piano. Esatto, sì sì, eh, sì tutto bene, ho percepito parecchie cose, ci sono ma un po' cotto, ripeterò domani l'esercizio, sì giusto. A parte l'ora comunque non è nemmeno facilissimo, eh? perché appunto stai proprio mettendo luce... E conoscendo, capito, eh, le forze che sono fuori ma sono anche dentro, capito? Non è... Cioè era una cosa un po' avanzata, eh? non è che è facile fare lo shift così, ta ta, ta. Eh. Allora, tutto bene, intenso, ok. Sì, a parte un dolore alla pancia sul Saturno. Sì, i dolori o perché non ti sei centrata bene sul petto sei andata un po' troppo in giro, oppure perché appunto, anzi, devi continuare tranquillamente, fatevi pure tutto il ciclo di questi qui, come vi ho detto ora, vi prendete degli appunti su come si fa e poi vi fate proprio in questo modo, Marte, Saturno, Venere, Giove, e voi in questo modo conoscete queste, queste forze che fanno parte del Nefesh, capito? Fanno parte della natura, quindi della natura vostra, ma anche della natura, per esempio, il pianeta, no? Per esempio. Um, inten no. Sì, intensissimo, addirittura. Ho, re... Sparito, ho reagito istintivamente ai contratti, eh? Ah, con i tratti del volto. Sì, tipo dei tic. Tipo così istintivamente? Mm, è possibile, sì, sì, uh, sembrava che il saluto sigillasse facendo assimilare le forze. Certo, perché è così <ride> era come riappacificarsi con se stessi. Sì, sì eh, è perché è così? Perché mentre ti stai pacificando con, con quei, sono sempre forze divine, mi capite? nulla può non essere fatto di forze divine. Ecco. <ride> Quindi noi si sta solo riconoscendo questo. Basta. Poi se volete la, la finale, quando avete fatto tutto, ritornate nello stato di coscienza in cui siete tutto quanto, no? Siete l'universo stesso. Quando siete l'universo stesso, allora partite Baruch Hashem, benedetto sia il tuo nome. È diverso, se volete. Ora non lo fate perché tanto non avevate neanche capacità percettiva sicuramente. Però piano piano, sì, la benedizione la potete fare normalmente tranquilli, però oppure potete provare a lanciare le benedizioni da quello stato di coscienza di cui abbiamo parlato. Vi ricordate che vi ci ho portati un attimo in cui eravate tutto quanto, anche oltre le galassie, quando siete lì, prendete la persona e gli fate la benedizione, oppure finite il vostro esercizio uh, con la benedizione, capito? Non è male. Poi, insomma, ne parliamo magari anche in un altro video, vi do diverse benedizioni che potete fare, non soltanto... Però sappiate che, appunto, eh, fatta in quello stato di coscienza lì, è tremendamente più vicina ad essere la benedizione direttamente fatta da Dio. Allora, che volevo dire? Ah, giusto perché rimanga nel video e poi per i più avventurosi, che tanto di sicuro non ce ne sarà nemmeno uno, siccome appunto potreste, potreste cominciare un lavoro con il nefesh, eh, queste sono alcune cose un po' estreme che io vi ho detto, no? Di, di, queste, di queste quattro potenze, chiamiamole così, no? Abbiamo visto la rabbia, la tristezza, abbiamo visto la sessualità tipo, no? Ehm... La sessualità, sessualità, e eh, poi abbiamo visto anche la gioia, la felicità. Ci sono sfumature con cui potete lavorare se volete. E quindi vedete che io non vi sto soltanto dicendo to e con nefesh, ma vi sto dando le istruzioni per lavorarci veramente. Noi abbiamo preso le cose più estreme perché comunque è giusto. Però se vorrete per esempio lavorare con Saturno, no? Uh, per esempio, ok che c'è la tristezza, mh? però ci può essere anche come vi dicevo prima. La serietà, per esempio, no? Oppure il mettersi dei limiti, il mettersi delle barriere, ci può essere la pazienza, no? L'essere metodico, invece che a caso vorresti essere un po' più metodico, ovviamente, il nefesh, cosa gli vai a dire? Giusto? Mi seguite tutti? Dove si vuole andare a arrivare? Dove vogliamo arrivare? Mi seguite? Sì, molto chiaro. Ah, ecco, perché io vi dico anche come si programma. Allora, Saturno, abbiamo detto, abbiamo detto, Saturno. Ecco. Anche questa potete dire, ecco, ma... Uno lo potevi scrivere prima e io vi rispondo sì. No. Tristezza che, quando siete più bravi, la chiamate azzurro. Ehm, abbiamo detto anche la sensazione di serietà. Che questo ce l'ho scritto nei miei appunti, quindi... Serietà, che solo quando sarete più bravi la chiamerete rassi-ni. Oppure, perché no? Uh, ah, abbiamo detto uh, mettersi... mettersi, no, di solito mettersi dei limiti, va bene? Oppure, attenzione, mettere limiti a qualcosa. Se voi vi scoprite che state mettendo dei limiti a una situazione, voi, no? e non sapete come, eh, come fare a farvi cambiare questa cosa, perché state un po' limitando eh, qualcuno, oppure state un po' limitando la situazione, ecco qua, mettersi dei limiti. Fa sempre parte di Saturno, quindi saluterete gli spiriti, come avete visto prima, con Saturno. Va Bene? Però naturalmente, per esempio, per la, per la tristezza, no? Ok? Azzuv, shalom ruach, ma Shabbatai. Che naturalmente, già detto così, ha un effetto. <ride> Ovviamente, no? Però capite che, appunto, ehm... Vabbè, è così. Questo non importa. È troppo lungo. Uh, poi abbiamo anche l'essere, metodico, no? Che ovviamente può essere una cosa bella o brutta. Se siete troppo metodici e quindi non avete non più il piacere della vita, magari uh, lo vedrete in una certa maniera. Oppure se siete troppo disordinati potete anche, capito, invocare degli aspetti positivi nel vostro nefesh, non è che dovete per forza eh, programmarci, cioè non è che dovete per forza solo togliere le cose brutte, potete anche perché no, giusto? Allora, dove siamo? Essere metodico um, citati, ecco, se mi scrivete, ah, mi scrivete. Uh, sì, sì, andate, andate, non vi preoccupate. Tanto diciamo che questo ve lo lascio più che altro per conoscenza, perché questo è un tesoro. Ma, bravo, guarderai la registrazione. Quindi buonanotte, no, non vi preoccupate, tranquilli. Allora. Quindi, mi capite? Dov'è quell'altro? Che quello lì, quello lì le fa tutte. Aspetta, eh. fatemi vedere che ora ho visto che c'è. Is war. Eccolo. <ride> Hai capito Is war. Cioè, te se c'è una persona tanto triste, entri nello stato di coscienza dell'unità in cui avete visto, ci siamo andati prima. Dopodiché, chiami la presenza della persona davanti a te. Proprio. Ok? Davanti a te deve essere senti che c'è, e poi azzuv, che è la tristezza, ok? E trovi la maniera, ma puoi certamente influire su quello. Eh, Saturno poi che altro si può dire? Ah, la pazienza! Magari siete molto impazienti, quindi capito, le cose le potete prendere per più e per meno, eh? La pazienza a volte ci serve invece che... Mi sembra strana una persona che è troppo paziente, <ride> ci verrebbe più il contrario, no? Ecco, Rukh Apaim. Vedete che anche qua ci riè. Uh, il concetto, diciamo così, no? E poi... che altro? Aspetta, mettiamo questo... Bello, bello, bello. Tac. E poi che altro? Dunque, um, diciamo forse l'essere cauto. Magari uno ha un figliolo che è troppo scalmanato, deve essere un po' più cauto, no? Non so se vi è mai capitato. Basta che vi sussurrate all'orecchio la notte, Zahir, shalom. Allora, poi... Però naturalmente, qual è il concetto qui? Vorrei spiegarmi bene. Voi potete fare ora queste cose come vi pare, ma se voi Zahir, l'avete conosciuto con la pratica di conoscenza, quindi cosa voglio dire? Che avete fatto solo Saturno e eh, o ve li siete fatti tutti e quattro, capito? Oppure solo Saturno e invece di eh, tristezza, voi avete usato essere cauti, avete salutato questo spirito. Quando poi lo spirito vi riconosce, non è che siamo tutti cretini, giusto? Cioè, lo spirito vi riconoscerà e quindi, allora, se lo dite voi all'orecchio del bambino, come ho detto prima, sarà diverso da che se lo dice una persona che non ci ha mai lavorato. Così funziona la magia. Si svegliano le forze e poi, grazie, le sei usate. Eh, certo, eh, se si sveglie, <ride> così è. Ah, il Marte, quello che vi piaceva. Marte. Dunque, di Marte cosa abbiamo detto? Um, dunque, certamente una cosa bella di Marte è la potenza. Potenza sessuale, potenza, no? Che ovviamente c'è un nome molto forte. Addio, God. Però... La potenza, che si chiama polalalala, non l'ho ancora sentito, eh? Nessuna lingua. Se ne conoscete qualcuno, ditemelo. Quindi potenza, ma anche dinamicità. Quindi movimento, come il sangue proprio, che è rosso, e si muove. Vabbè, qui ve lo scrivo se volete. Minratz. Quando... Eh, questo è utile, eh? Questo è utile quando avete una situazione che vedete che è stagnante, o una persona, allora vi serve questa forza qui, eh? Non è che vi serve solo la potenza, vi serve il dinamismo. Oppure tutte e due, però attenzione perché una dinamicità che è naturale è diversa da una dinamicità che è anche potente, eh? Un po' diverso. Poi, mh, che altro? Marte, Marte, Marte, beh, l'autorità anche. Au No, autorevole, ah, autorevole, autorevole. Perché è bello questo nome qui e poi è molto forte. Veramente, Musmach. Ok, è una S. Eh, una S. Uh, ok, poi ah già, Marte senza il coraggio, anche o oh, l'ho mai visto da nessuna parte. <ride> Quindi, sì, il coraggio ecco, di ammettere le tue cose che hai fatto. Ehm, dunque, potenza, potenza, dinamicità, autorevole, coraggio e altro. Guardiamo se avete scritto qualcosa voi. Sì, sì, metto tutto, diamine, metto... Ecco, io di pazienza infinita ce n'ho anche troppo. Inf <ride> Infatti, Marte mi piace, qualcosa su Giove, sì, sì, sì, diamine. Si mettono tutti e quattro, ormai siamo qua. Colpa vostra che siete bravi, perché se sennò... no... Ah, quando volete che qualcuno sia un po' più realistico, ma anche per voi, eh, realistico. Ok? Mm, ah sì, vi mettevo anche la traduzione, giusto? Aspettate, Aspettate, eh. ehm... mazzi, Mazz. Mazz. otti, Mazz. otti, Mazz. otti. Basta. Poi abbiamo finito, eh? Allora, perché qualcuno mi diceva se arriva alle tre. No, io volevo... <ride> Il tempo l'ho un po' dilatato, eh, perché se no non ci si faceva nemmeno a pagare oro. Allora, Giove... Giove... No, chi è? Sì, volevate Giove, vero? Allora... Allora... <clears throat> dunque, Giove chi è? Zedek. Gio... Eh, dunque, prima di tutto, Gio... Gioia, gioviale. Va bene? Questo è bellissimo. È un amico, praticamente. Poi... Mh, fatemi pensare, eh. Mh, sì, l'ambizione certamente... L Ambizione certamente è di Giove. L'ambizione anche a essere molto ricco, anche a essere prosperoso, va bene? Ambizione. <coughs> Shaftan. Ovviamente vi potrebbe sembrare quasi Satana, no? <ride> Perché comunque viene detto che in qualche storiella, no? Che Satana era anche ambizioso, no? Però no, non per questo. La, um, di sicuro di Giove c'è la generosità. Eh sì, ora. Eh, cioè, sono due parole, in realtà, eh. Nadir, la... la il cuore. La. Poi, cosa abbiamo? Mm, potrebbe essere il... Eh, sì, sì, sì, sì. Sentirsi ricchi. Perché dico sentirsi e non diventare ricchi? Perché noi stiamo parlando... Scusate, eh. Di cosa stiamo parlando? Ma quello lì non doveva andare a dormire? Allora, di cosa stiamo parlando? Scusa. Oh, sempre lì. Ah no, era un altro. Eh, allora, eh, di cosa stiamo parlando? Scusate, di queste cose qui. Cosa sono? Comandi da dare a chi? Oh, al nefesh quindi, se, se lui inizierà a sentirsi ricco veramente, inizierà a farti fare tutte quelle cose step by step affinché tu ci arrivi. Affinché tu veramente aumenti. Perché tante persone aspettano la bacchetta magica. Quello che invece io vi dico è che conta molto le azioni che fate ma le azioni sono mosse da un grande cavallo. Quindi, se lui impara a, a darvi questo, tanta gente, ci sono tante storie di milionari, forse anche di più, che tutto in un tratto hanno perso tutto. Aspettate. Non quelli che hanno 2 milioni di euro vinti alla lotteria e poi l'hanno perse e cazzi loro. No. Gente molto ricca, che ha perso tutto e poi ha rifatto più del triplo di quello che aveva. Perché non dipendeva tanto dal fatto che c'avano soldi, dal fatto che avevano possibilità, dal fatto che quelli sì e io no, no, era il loro nefesh, non ci sono storie, lì è e lì va. Ora non voglio far nome, io non ho tante volte, però anche in Italia ci sono alcuni che hanno avuto questa storia. Il loro nefesh è diretto lì, ad arricchirti. Quindi, non importa qualsiasi cosa, capito? Lui si sente ricco e quindi ti porterà lì. Le giuste storie, le giuste alleanze, il giusto money management, ora si chiama così, mm. uh, il giusto fiuto per gli affari. Avete capito quanto è importante, quindi, e perché giustamente con saggezza c'è scritto sentirsi ricchi. Però vi serve la potenza di Giove per questo. Dunque, dunque, dunque, dov'è qui? Margish, ma, sa, ma -saga massag seg si faccia mem shin però gam, shin gime quindi è così un secondo è che io volevo scrivere la pronuncia giusta ma maga, no massag massag seg massag seg massag seg massag seg massag però qualcosa ci va un sag seg poi eh, basta direi se volete anche entusiasmo che non è tanto gio sì, ma poi gioia va bene però l'entusiasmo a volte se non avete entusiasmo per fare una cosa vi potrà capitare nel mondo, no? vi serve un po' più questo che è nil Va bene? Quindi sappiate che, come tutte le cose, queste qui sono carine, però quando poi le avete acquisite sono ancora più carine. <ride> ok? Eh, vi ripeto, provate, provate, fate, fate, anche così sono carine, va bene? Però... Cazzo si fa? però... <ride> sì, i miei commenti sono poi eh, di sotto... <ride> ma dove andiamo? Ah, ecco qui. Allora, chi manca? Basta, si spera, vero? Ehi, Venere. Ecco la bella Venere. Ormai che mi sono messo in questa impresa, che chi ci pensava a darvi queste cose, ma nemmeno di, di sfuggita. Ah, non avete idea, soprattutto alle donne, che cosa fa questo. uno dice, ah oh, Yahweh, mamma mia, è uno, di sicuro è uno bellissimo. Nahweh, Yahweh. Nel senso che Vav, He, proprio, sono proprio le due finali, eh, ok? E poi c'è un Nun. Nun, Vav, He. Mm? Sì, così. Poi. Ah, amore, diciamo, no? Amor, amore, sì, amore. Eh sì, eh, così è così. Mettiamo, abbiamo parlato tutti di amorevolezza. Ecco. Amorevolezza, che ovviamente l'abbiamo visto anche prima, no? L... Uh, -a la a la e la la la la la e no, le è home. Così è chi è che mi ha scritto? <coughs> il collegamento, no, il collegamento con gli antenati si può dire che sta nel nefesh. Sì, sì. Infatti, per esempio, no? Potrebbe dire che il Nefesh ha sede in Yesod, e Yesod sono i genitali, ad esempio. Quindi, da lì che poi si fa un figlio, no? Da, da, da, da quel centro lì. Mm? Quindi, vedi? Un'informazione diversa rispetto al fatto che il Nefesh sta nel fegato. Eh? Un'informazione diversa rispetto al fatto che la Luna è questa. Qua, se vuoi, ti dico che la luna sono i genitali. Eh, è così, eh? Non vi credete di avere la ricetta della, della spesa? Ogni cosa serve per mostrare, con la luce, un lato della conoscenza. Però nessuno potrà mai prendere nelle mani la conoscenza. È come sabbia del deserto. Così è la magia, proprio. Nessuno la possederà mai. Uh, sapete cosa? Anche l'amicizia ah, amichevole, uh, amichevole. Sì, sì, amichevole. Quando volete, quando avete qualcuno che volete entrare nelle grazie, che volete che sia più amico, eh? Eh... ovviamente dovete essere un po' forti, eh, però ce la farete, so che ce la farete <ride> um... Che altro si può fare? De, um, a devozione non ve ne frega nulla, no? A devozione, per qualcosa, se ne frega. Il rispetto? Mettiamolo. In onore di Venere, per far capire che Venere non è quella lì che eh, apre le gambe e la dà a tutti. No, Venere è veramente l'amore scusate la mia franchezza però sì. a volte no si dice l'amore uh guarda là sesso sesso sesso venere è proprio l'insegnamento dell'amore proprio che divinizza l'uomo ovviamente anche attraverso proprio il sesso ma è proprio l'amore vero e invece purtroppo viene un po vista male a volte nel nelle cose insomma non mi ripeto <ride> però viene vista così mochir questa è, è una caffè, vero? Dunque, dunque, dunque, dunque, mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Sì, quindi è meglio mettere una cu, mochir. Eh, bellezza, rispetto, migliorezza. Mm. Se volete vi mette anche sensualità. Chi più di Venere può insegnare la sensualità? Nessuno. Hushani. Oh, Hushani. <ride> No, qui siamo a Venere, no a Marte? Siamo a Venere. Allora, fate screenshot. Da turno. Marte. Giove. e Venere. Vedi che ho andato a dormire, no? però, c'è l'ultimo a Kirchusani, Chiusani, Chiusani, Chiusani. va, vi ho messo anche questo visto che me l'avevate chiesto <ride> ok, quindi Baruch Shem sarebbe il nome, no? Shem. Eh, Benedetto è, è anche qua capite, cosa vi pare ma Baruch è proprio Baruch. Eh, è più che altro è BR br proprio no? Eh, cioè, no? nella Genesi si inizia con bereshit, bra. quindi quanto br è importante, non solo bereshit, ma anche berra, cioè la seconda è anche quella è br, capito? Quindi, insomma, poi naturalmente potete dire anche la benedizione normalmente, eh? non vi preoccupate davvero, va bene anche questo, ok? Bene, carissimi avventurosi amici, io sono ancora più carico. Voi immagino che per concludere, quindi vedete che l'uomo che conosce il proprio Nefesh, che è nel fegato, che si chiama kavet, e il proprio Ruach, che è nel cuore, no, Lev, e il proprio Neshamah, no l'unione di questi due ti porta poi alla conoscenza del proprio, che è nel cervello MOA, l'insieme di quel computer, Sì. Eh, perfetto, allora, eh, dunque leggo le vostre scritture, Inter sì, ok, bene, vi è piaciuto, perfetto, ottimo, tutto ok, grazie infinite, grazie a voi veramente, è eh, interessante come sempre, bellissimo come sempre, però ora non ho più sonno. Ah. <ride> Ti ho detto che comunque questi nomi fanno effetto anche, eh, anche così. Bellissimo, grazie, saranno vent'anni che non facevo quest'ora. <ride> grazie a te, grazie a te. Eh, sì, io vi ringrazio tutti. Eh, sono felice di aver finito questi due video, belli toast in questa maniera, però di averli finiti così. Spero che rimarrà la registrazione. Vediamo. Io ho registrato, credo di sì. Se rimarrà vuol dire che è giusto che ce l'abbiano poi anche tutti, no? Perché siamo un po' spinti in avanti, però va bene. E... Quindi, sì, il, il prossimo incontro lo faremo a gennaio. Quindi, colgo anche l'occasione per darvi gli auguri a tutti quanti. E passate delle buone feste. Farò presto il video sul solstizio per farvi capire quanto è importante anche per il Nefesh, questo periodo. E quindi spero di avervi fatto un po' fare un viaggio, <ride> in qualche modo un viaggio, un viaggio fuori da voi nei misteri della natura, dell'universo, ma allo stesso tempo un viaggio dentro di voi, nei meandri delle, del, della grotta, dell'oscurità, eh, laddove i terrori notturni sono realtà, <ride> no, laddove le ossessioni non si placano e laddove il sole non batte mai. Proprio per farvi capire che probabilmente la grande forza dell'essere umano è proprio questa, cioè essere un mix tra la creatura più divina e più potente, che potrebbe arrivare a Keter con la sua coscienza, no? Quindi dici, cioè, è una cosa che nemmeno si concepisce, no? E quindi potrebbe arrivare a essere il re proprio, no? Di se stesso e nello stesso tempo, proprio nella stessa identico spazio, <ride> diciamo così, la più alta innocenza, no? di un animale selvaggio che ti guarda con gli occhi pieni di innocenza un animale selvaggio potrebbe guardarti negli occhi e esprimere tante cose esprimere rabbia esprimere che ha paura esprimere che vuole scappare però da quegli occhi lì l'innocenza non gliela leva a nessuno. Guardate negli occhi un animale e conoscerete meglio il vostro nefescio. Guardate la natura, le sue conoscenze che come una vera donna non ti svela mai, ma vanno corteggiate, non conquistate, corteggiate, capito? Imparate le leggi della natura, di quello che vi circonda, cosa c'è in una pianta, in un animale, in un sasso, in una mano, in un pianeta, nell'acqua che evapora e poi piove. E proprio in questa maniera qua, senza nemmeno accorgervi, inizierete veramente a conoscere voi stessi. Questo è il motivo per cui stiamo vivendo questa esperienza di vita e siamo, diciamo, incarnati, se vi piace il termine, eccetera. Per reclamare. Il regno di Dio, che è il nostro regno, per conoscere tutto ciò. E non sicuramente per astrarsi, o per rifiutarci, o per uh, vivere una vita dannata. Questo certamente è quello che vuole l'intelligenza della vita. Benedizioni a tutti quanti, carissimi amici, e ci vediamo presto. Buone feste per questo mese, buon anno nuovo, e state bene. Un salutone a tutti.